Siamo in compagnia di Mirto Bassoli, della segreteria regionale della CGL, volevamo chiederle in che modo agisce e con quali iniziative agisce il sindacato nella prevenzione e nel contrasto a questo fenomeno degli amministratori sotto tiro. Beh, il, gli ambiti di intervento per il sindacato sono tantissimi, ovviamente a partire dal terreno contrattuale che è il terreno diciamo nostro, dell'azione sindacale sia nei luoghi di lavoro sia nel territorio in particolare nella negoziazione con gli enti locali sul sistema degli appalti sulla garanzia dei diritti delle applicazioni contrattuali che intervengono eh, nelle, nelle, nei bandi pubblici sostanzialmente ma poi l'azione sindacato si sviluppa anche su altri terreni è molto importante il lavoro che abbiamo fatto a sostegno e al, per conquistare una legge regionale eh, in materia di legalità eh, che è il testo unico che riassume il lavoro fatto in tanti anni su alcuni comparti importanti dall'edilizia alla logistica, al tema del caporalato, quindi non solo il tema degli appalti, al tema dei beni sequestrati e confiscati è una legge che è una pietra miliare anche a livello nazionale, non ha eh, esempi paragonabili e che è frutto di un'azione determinata del sindacato per dotare questa regione di strumenti di contrasto e di prevenzione fondamentali per combattere la criminalità organizzata. E poi siamo parti civili in tutti i processi di mafia e purtroppo in questa regione sono numerosi e nei quali naturalmente il tema del lavoro viene attraversato ma di fronte ad una mafia che è stata definita mafia imprenditrice e quindi con una capacità di penetrare non solo il tessuto sociale ma anche il tessuto economico in maniera imponente è evidente che questo attraversa necessariamente la condizione e i diritti dei lavoratori, spesso lesi, spesso sfruttati e allora siamo parti civile nel processo Emilia ovviamente siamo parte civile nel processo Stige che è in corso, non in questa regione, ma a Catanzaro, ma investe un pezzo di tessuto imprenditoriale parmense. Siamo parte civile nel processo eh, contro il tentativo di corrompere eh, funzionari della prefettura di Modena che è una, diciamo, del processo Emilia e saremo parti civile nel processo che seguirà l'indagine Crimilde, che ha riguardato in modo particolare il territorio piacentino. Questa è una scelta che la CGL in modo particolare ha fatto a livello nazionale, decidendo, modificando il proprio statuto e decidendo che in tutti i processi di mafia eh, vuole essere parte civile. Vogliamo esercitare un ruolo attivo dentro il processo, ovviamente in coerenza e recuperando un collegamento con il lavoro che facciamo nel territorio, nel luogo di lavoro e quindi all'esterno ovviamente delle dinamiche processuali. Perfetto, grazie mille. Grazie.